Dopo aver applicato il fondo Alpha BL Ground e aver atteso 12 ore, è ora possibile creare l'effetto textile, trama di tessuto, applicando e distribuendo in modo omogeneo la finitura Alpha Tacto diluita al 30% in volume con acqua mediante un rullo a pelo corto. Mentre il prodotto è ancora bagnato, ripassare con Alfa Tacto Tool operando in senso verticale. Applicare una seconda mano di Alfa Tatto del medesimo colore, seguendo le stesse modalità della prima e adottando la stessa percentuale di diluizione. Alfa Tatto conferisce un tocco di eleganza agli ambienti. Da quando esiste Alfa Tatto, mai espressione è stata più appropriata per una finitura di interni. Toccare per credere. Importante, con Alfa Tatto non è necessario l'uso di cere o vernici protettive dopo l'applicazione. Tali protettivi farebbero scomparire la morbidezza al tatto. Per concludere, una sintesi delle fasi principali. Attrezzatura Due rulli Uno a pelo medio e uno a pelo corto Un pennello per profilare bordi e angoli Alpha Tacto Tool Prodotti Fondo Alpha BL Ground Finitura Alpha Tacto Ciclo di applicazione Due mani di Alpha BL Ground attendendo 6 ore tra l'una e l'altra, essiccazione 12 ore, due mani di Alfa-Tacto, attendendo 4 ore tra una mano e l'altra, ripassate entrambe in senso verticale con Alpha tacto Tool.